Salve gente, E benvenuti nell'ultimo video del canale Sì, ultimo, di questo canale Perché ho creato un altro canale Che è canale, canale, canale Che si chiama sempre De Casalegno Solo che mh, è meglio perché sono riuscita ad attivare i commenti Sono riuscita a fare tante altre cose più Che altro serviva a me E quindi niente, è soltanto un video super cortissimo Per dirvi di andarvi ad iscrivervi nell'altro canale Whee! Adesso ha tipo 13 iscritti Ne ha ancora pochi Però tutti voi 47 Andatevi subito ad iscrivere ok? Si chiama anche quello De Casalegno Vi metto o il link nella descrizione Oppure cercate De Casalegno su Youtube Scorrete un pochino E iscrivetevi a quello da, tipo, da 13 iscritti Non da, da quello da 47 Anche se dovesse essere già iscritti a quello da 40, Vabbè Se volete disiscrivetevi da qui Non so, fate quello che volete e Perché venerdì alle 16 faremo una live sì, io e degli amici segreti su Among Us. Sono giusto un po' in ritardo, ma chi se? quindi vi aspetto. Iscrivetevi.